Trovo vergogna per lei Inventarsi una condizione Creare una narrativa per passare come vittima di bullismo È veramente un comportamento schifoso È rimasta quasi cieca da un occhio Cioè guardate come si è ridotta Allora innanzitutto mettiamoci la maglia perché eh, o, o, o non metterla Meglio. Allora, parleremo di una modella, bella bella, però un po' stronza stronza. Cioè più che stronza, è una di quelle persone che ha detto una bugia e pur di non dire la verità, continua a sprofondare. Avete presente quando i gatti stanno per cadere, ma fino all'ultimo cercano di tenersi con le unghie, ma ormai sono a due centimetri da terra? Ecco, questo è quello che è successo con questa ragazza sei mesi fa. È un po' cringe perché sapete, sono quelle cose che quando dici cazzate e, e poi ti sgamano. È imbarazzante soprattutto se sei un personaggio pubblico E ogni riferimento è puramente casuale Oggi parleremo di questa tipa che si chiama Sarah McDaniel Che è questa ragazza qui Forse qualcuno di voi già conosce questa storia Perché è un po' una news di un po' di tempo fa Però in realtà stranamente non ho trovato nessun video in italiano Quindi ho deciso di parlarne io Perché ogni tanto è carino parlare un po' di queste storie Perché è interessante anche dal punto di vista sociale Il modo in cui lei si è comportata Il modo in cui il pubblico pubblico ha reagito il modo in cui Continua per territa a portare avanti questa narrativa imbarazzante. Vi lascio comunque tutti i link in referenza dei video YouTube che sono andato a prendere l'informazione da. Ho preso anche il video di questa Natalia, che è questa modella. Comunque, che cosa ha fatto questa ragazza? Questa ragazza ha dichiarato di avere la eterocromia, questa caratteristica somatica in cui individui presentano una caratteristica di differente colorazione in due parti del corpo. Solitamente si intende nello specifico la differente colorazione delle iride, dal greco etero, diverso e cromia colore. praticamente questa Sara ha detto di avere questa condizione e infatti potete vedere da questa foto che ha gli occhi di due colori diversi uno turchese e l'altro marrone è una condizione estremamente rara e particolarmente affascinante l'unica persona che so che ce l'ha sono Yuna di Final Fantasy X e mio cugino Ivano che ha un occhio azzurro e un occhio verde e capirete anche voi che dal momento che questa condizione è così rara è veramente molto interessante per il mondo della moda che cerca sempre di avere delle modelle particolari e questa secondo me è una delle cose più fastidiose perché molto probabilmente ci saranno delle modelle che magari hanno realmente questa condizione ma per il fatto che questa modella ha finto di avere questa condizione... Ha rubato il posto a una ragazza che magari avrebbe potuto ricoprire quella posizione. E questa è una cosa veramente frustrante perché sarebbe come se al posto di questa modella qui, Winnie Harlow, una modella canadese di Toronto, conosciuta anche per essere una modella con la vitiligine, questa condizione cronica della pelle... Che porta avere delle pigmentazioni diverse. Immaginatevi se un'altra modella avesse preso il suo posto fingendo però questa condizione. Cioè sarebbe stato veramente grave e ingiusto perché comunque questa ragazza ha detto che ha subito del bullismo questa modella qui. Quindi capite quanto deve essere stata una bella storia, una bella rivincita il fatto che lei abbia potuto scoprire la bellezza perché è una modella favolosa secondo me bellissima. è bellissima c'è anche una mia amica modella che vabbè è diventata amica dopo che ho iniziato a seguirla che anche lei ha una condizione non, non ricordo esattamente che condizione ha ma questo volto è estremamente particolare immaginatevi se una modella magari con delle protesi fingesse di avere questa condizione e rubasse il ruolo a questa modella perché capite è difficile avere un volto particolare nel mondo della moda e ah, appunto che questa tipa è arrivata persino a fingere di avere una condizione quindi capite che se voi avete una condizione e non potete usarla perché qualcuno l'ha fatto prima di voi fingendosi È una cosa ingiusta, cioè capite il discorso Non so se è difficile da spiegare però io avendo lavorato comunque nel mondo della moda per 8 anni Posso dirvi che è così Quindi quello che ha fatto questa Sara non è bella sta cosa E se qualcuno si chiede come faccio a sapere che stia mentendo Secondo me è ovvio dalle foto Cioè come potete vedere i suoi occhi cambiano da un colore all'altro cioè, guardate, è palese che c'è la lente Tra l'altro pure il suo padre ha fatto anche vedere una foto su Instagram in cui diceva Ecco qua mia figlia con i suoi veri occhi marroni E come se non bastasse, pure la sorella ha condiviso un botto di foto di Sara facendo vedere che stava mentendo Tra l'altro c'è anche una foto del suo occhio, l'occhio di Sara e come potete vedere è marrone Secondo me però la cosa più irritante Sì c'è anche una cosa più irritante È il fatto che questa tipa sia andata addirittura in tv A dire che ha subito del bullismo Per questa condizione C'è arrivata addirittura a dire Che era stata bullizzata da piccola Per una condizione che si è inventata di avere Cioè capite quanto è frustrante la cosa Capisco che sono le tre di notte Quindi magari è ancora più frustrante Perché potrei andare a dormire Invece sto qui a parlare di sta cosa, no? Tralasciando. Cioè, guardate che cringe quando lo dice, cioè io provo vergogna per lei. Quando ero come una piccola figlia, l'hai piaciuto o pensavo che voglio essere come tutti altri? I didn't like it at all, no. I still, at times it's very annoying because I get asked a lot, like, is it fake and everyone else, everyone's always like, that's the only thing everyone, and everyone else, everyone's always like, that's the only thing everyone, that you, um, you had, the only thing everyone that's notices That's what I just, I just asked you, I just asked you if it was fake. But yeah, exactly. Vabbè, fa sempre un po' di senso quasi di pena quando vedo le persone che stanno palesemente mentendo su una cosa però continuano a dirlo. Vedete anche quando lui è andato a guardarla stretta negli occhi secondo me il presentatore si è accorto che quella era palesemente una lente ma ha fatto finta di niente è un po' come la foto di Asahara di Homsin Rikyo che era stata pubblicata sulla rivista di Playboy anche se l'editor aveva una grande perplessità sulla veridicità di questa foto ma ha deciso di pubblicarla lo stesso questa foto dove questo capo di questa setta finge di stare lievitando l'ha voluto pubblicare lo stesso probabilmente perché capiva lo scoop quindi secondo me sapevano tutti che stava mentendo ma hanno fatto finta di niente per poter andare avanti col programma e fare audience cioè capite che è una cosa malata questa secondo me vabbè magari non se ne è accorto semplicemente però ho una speculazione legittima capite ragazzi che inventarsi una condizione creare una narrativa per passare come vittima di bullismo è veramente un comportamento schifoso tra l'altro poi c'è anche un po' una specie di aneddoto che lei era stata presa da un'agenzia di moda molto famosa di Los Angeles poi le hanno fatto delle foto in alta qualità hanno scoperto che aveva mentito sulla sua condizione e allora l'hanno licenziata non so se questa è una speculazione però l'ha detto Natalia quindi boh fidiamoci non so e praticamente sembrerebbe che dopo che ha fatto questa intervista è andata in India a fare questo per cambiare il colore degli occhi permanentemente Il che spiegherebbe perché il suo colore di occhi è cambiato così tanto nell'ultimo periodo E adesso è tornata in America per ispirare le altre persone con la sua condizione Non so a quale condizione si riferisce Se al fatto che finge di avere questa condizione chiamata iterocromia O al fatto che è una bugiarda patologica Vabbè, una delle due In ogni caso, uno dei motivi per cui ho deciso di fare questo video È perché vi vorrei parlare di questa azienda Che hanno davvero un comportamento criminale perché praticamente che cosa è successo? Che una volta che questo scandalo è emerso molte persone sono andate a ricercare come fare il cambio di colore degli occhi permanente Perché dovete sapere che esiste questa cooperazione estremamente pericolosa per poter cambiare il colore degli occhi Nella maggior parte dei paesi è illegale però in alcuni paesi come il Messico e in India questa operazione è possibile Praticamente ti tagliano un pezzo di iride mettono dentro questa protesi in silicone e dentro l'occhio ti mettono questa lente finta che oddio il risultato è mille volte meglio anche se comunque si può ancora vedere che è una lente però è veramente rischioso soprattutto non tanto l'operazione in sé per sé che già può renderti cieco ma il susseguirsi cioè nel giro degli anni puoi veramente rischiare grosso con questa operazione. Ci sono tantissimi pazienti che stanno cercando di diffondere informazioni su quello che è realmente successo. Ascoltate voi stessi quello che hanno da dire rispetto a quello che viene promosso sui loro canali social, perché la pubblicità che fanno di questa azienda è scandalosa. Tra l'altro una cosa incredibile è che una delle speak person di questa azienda, di Bright Ocular, poi ha dovuto togliersi le lenti, è rimasta quasi cieca da un occhio, cioè guardate come si è ridotta. Diceva che si era trovata... Benissimo. quando poi invece ha visto tutte queste complicazioni e adesso dice assolutamente di non sottoporsi mai a questa operazione perché vi rovinerà la vita e quello che le hanno detto i loro dottori è quello che lei ha potuto sperimentare sopra la propria pelle quindi capite quanto è grave e pericolosa questa cosa è davvero brutale perché guardando queste testimonianze si può davvero capire cosa questi pazienti vanno incontro soprattutto se confrontati con il modo in cui questa azienda si pubblicizza online Since then, I've been thinking of having my eyes changed permanently, my, eyes, my eye color changed permanently. It's just something that I've always wanted. And I want to look like my parents. They have gorgeous eyes and I think it's going to look amazing on me and I'm just really excited. The risk for this particular procedure is entirely unacceptable. It was awesome. I actually didn't feel anything. It was, uh, I was very calm. Staff was amazing, talking to me all the time. The doctor was amazing and very supportive. It was awesome. It was a great experience. I should have seen a doctor, and I didn't. And I thought the vision would come back, and I am now blind in the right eye. If I could go back to 2009 and tell myself and tell the world, I would say, do not do this surgery whatsoever. You will be blind. 100%. So, when he said those words, you will go blind and if you don't get these taken out, like this is an emergency or you will go blind. Um yeah. I knew it was truly an emergency. I do encourage everyone to do it if they really want to do it. It was a great experience and thank you very much, Bright Ocular. Ho visto nei commenti, anche sotto il video di Natalia, che c'è chi dice ma hanno scelto loro di farglielo, non gliel'ha obbligato nessuno e quindi per questo non devono essere considerate delle vittime hanno scelto loro, non si sono informati abbastanza e secondo me no, perché il modo in cui si pubblicizzano sul web utilizzando anche tutti questi testimonial, eccetera sono tutte pubblicità farlocche, costruite a tappeto per ingannare le persone dicendo che si tratta di una semplice operazione di routine che fanno sempre senza controindicazioni particolari io sono praticamente... Sicuro che le persone che si sono sottoposte a questa operazione nella maggior parte dei casi non erano a conoscenza dei rischi Se qualcuno si è sottoposto a questa operazione e vedrà questo video io consiglio caldamente di rimuovere queste protesi finché sono in tempo Prima che succeda qualcosa di grave e se qualcuno sta pensando di sottoporsi a questa operazione assolutamente non fatelo perché ve ne pentirete Secondo me questa azienda non si cura delle persone l'unica cosa che vuole fare è spillare soldi alla gente ingannandole e mettendo la vita dei pazienti in pericolo ragazzi condividete questo video fatelo arrivare a persone che magari vogliono sottoporsi a questa operazione per il cambiamento del colore degli occhi perché devono sapere quello che realmente succede perché è disgustoso, pericoloso e gravissimo Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un mi piace Vi prego commentate Ditemi che cosa ne pensate di questa storia Dalla prossima settimana ricomincerò a fare dei video Anche sui crimini Visto che mi sembra che vi sia piaciuto Quindi vi ringrazio sempre per tutto il vostro supporto Continuate ad iscrivervi Perché mi fa molto molto piacere Andatevi ad ascoltare la mia musica su Spotify E noi ci vediamo Al prossimo video Quindi ciao Ah, a proposito State attenti